Ciao a tutti oggi prepareremo la mousse alla vaniglia con granella di pistacchi il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più il tempo di riposo in frigo gli ingredienti sono yogurt alla vaniglia panna per dolci messa 45 minuti in congelatore aroma di vaniglia zucchero e granella di pistacchi andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero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 Versare la panna e facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è perfettamente montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Aggiungere l'aroma di vaniglia, lo yogurt ed amalgamare con la spatola. Riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti prima di servire. Moussa alla vaniglia con granella di pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta!